Napolitano prende qualche metro, un po' lungo, Lynch, attenzione, l'ha mutato all'interno, vediamo se lo vedono, lascia un po' spazio, vediamo l'attacco, Uh, sono vicinissimi, stacco all'interno, staccatona, staccatona dell'alieno, mamma mia, soncini all'esterno, attenzione Luca, guarda, si fa vedere, e sì, Mattia, sì. si fa vedere, è appaiato, e uno accanto all'altro, Mattia un po' il favore, vediamo, è veramente vicinissimo, uh, uh, si gira Napolitano, ma... no, si fa vedere, vediamo se riprende un po' di forze, Elia dopo quella botta con Gigi Cortes Ah, Gigi Cortes ne approfitta all'interno per andare a prendersi la terza o la settima posizione Intanto scoda un pochettino la 488 di Elia, Elia Misculini Vestita con i colori di motori della leggenda Elia sempre all'attacco Ed Elia sempre vicino qui in questa curva, in questa variante sulla sinistra Si allarga, si fa vedere, chissà che tenti Ma chiude bene Mattia Le Grottaglio, wow che lotta e Gigi Corta è sempre un po' lungo, un pericolo costante, vicinissimo a Michele Soncini, qui la lotta è per la medaglia di bronzo, qui a Ducaro vincere. Oh, uh, attenzione fuori, sì. che lo segue Cavagnino, Michele Soncini e lo supera, infatti c'è dalla posizione, terza posizione per Cavagnino, Cini è molto molto vicino, lo Assolutamente sa, sì. lo sa che deve rimanere scuotata davanti, terroristi eh, di, di eh, Cavagnino, eh, attenzione eh, all'interno, traiettore vediamo se lo staccadone di Elia, eh, ma Mattia è eh, in al favore, due volte se chiude qua, Elia oh, mamma mia, bellissima l'azione ecco, di Elia, bella, bella, bella, bellissima bella, bella, bella, veramente bella, molto bella e intelligente Scudini è veramente vicino all'interno ancora una volta, si fa vedere stringe bene man mano mamma mia che è entrata l ha bussato, gli ha detto: Oh, fammi passare, che fai? Spostati, che devo andare a recuperare i punti. Luca, assolutamente. Luca Laudato oh, è vicinissimo. 8 decimi lo separano da Fabrizio Ninci Forse in difficoltà, chissà, in questi 11 minuti la pressione si, si va a sentire. Sì, attenzione, si gira, si gira Rinci. Incredibile, no. si gira Rinci. Cavagnino subito all'attacco su Fabio Napolitano. Attenzione, vediamo alla prima curva, se va tutto bene. Rimaniamo qui. E Pepinus, attenzione Perrone Sotto attacco, Pepinus prende la posizione Napolitano all'interno, incredibile Mamma mia, tocca Pepinus Sebastiano all'interno E lo passa con gran facilità Attenzione all'esterno, incredibile Tonelli Di Benetton, ha fatto un miracolo All'esterno, Giuseppe Perrone ha stretto troppo E adesso può ripartire per andare a prendere la quattordicesima posizione Qua wow, la, la lotta anche qui all'esterno, grande sonpasso di Tony Pere, il nostro J-AX preferito Mamma mia che manovra, ragazzi, sulle grattaglie, mattia si è un po' perso lì alla curva X Ed è. E Cavagnino entra, entra i box, incredibile, quindi qui Miscolini deve fare il giro della vita Se si prenderà la gloria di essere primo oppure se si ferma, mancano 27 minuti Continua Nixos, incredibile! Mamma mia, continua anche lui. Porto vicino in questa uh errore di Soncini, Ne profitta Miscurini e passa in terza posizione, incredibile. Soncini cede la pressione di un errore eh, stranissimo e eh? Miscurini. Mamma mia, incredibile. Incredibile, Elievi Scurini, diventa la pressione, azione di disturbo e via, BAM, ho passa, incredibile. Odato, forse prova l'affondo su Stefano Andreozzi, che mantiene comunque la posizione, all'interno si fa vedere. Attenzione, si fa vedere all'esterno, è uscito molto bene, vediamo se riesce a studiare la posizione. Mancini resiste, avrà sicuramente un punto di traiettoria. Fantastico. 26-10, 2018, siamo al Zolder.